Sì, grazie Presidente. Io appunto volevo so, intervengo su questa materia, benché non la seguo, però eh, chiaramente facendo parte della Commissione eh, speciale sui piani di zona abbiamo seguito diversi argomenti. Volevo sottolineare anche io l'importante eh, lavoro eseguito dagli uffici e ma soprattutto anche eh, di noi consiglieri che insomma eh, ci siamo messi a, a, ad ascoltare i cittadini. E grazie a loro insomma, la raccolta di documenti e documentazione è stata eh, insomma, eh, importante eh, per andare avanti su eh, questi discorsi. Che cosa voglio sottolineare per ehm, chiaramente non, eh, non dire cose ripetitive? Che chiaramente eh, mi viene in mente eh, tre parole, cioè quelle si può fare e che cosa intendo? Cioè, si può arrivare ad assegnare gli alloggi a coloro che erano appunto eh, avevano pagato avevano eh, dato i soldi e quindi ehm, erano eh, proprietari questo è stato chiaramente confermato ecco. scusate perché sono in giro questo è stato confermato da dalla delibera che stiamo discutendo e anche di quella di Tor su Tor Vergata, sulla, eh, sulla sentenza mh, che appunto eh, vede come oggetto il piano di zona di Tor Vergata. Questo significa che evidentemente si apre una strada, come avevamo detto io e la consigliera Iorio eh, già in, altri, eh, in, eh, in commissione urbanistica si apre una strada per fare in modo che i primi assegnatari chiaramente diventino poi anche eh, assegnatari definitivi o comunque proprietari legittimi di quegli appartamenti che chiaramente sono stati pagati e magari sono oggetto anche di procedimenti giudiziali. Quindi diciamo che questa delibera è una delibera di speranza per tutte queste persone e, e non solo questa, abbiamo sentito appunto la mh, consigliera Iorio eh, sull'altra bella notizia ed eh, è anche uno spiraio per Roma Capitale, per gli uffici, eh, per gli assessorati eh, di individuare un percorso che faccia in modo appunto che non vengano messi eh, a bando o comunque all'asta, ma che vengano assegnati eh, gli alloggi a quelli che vogliamo dire noi, chiamare noi legittimi proprietari. Grazie.